Di la verità, provi qualcosa per me? Io lo farei, però purtroppo porto un'altra taglia. Mi scusi, cameriere, può assicurarmi che questa carne di lepre è fresca? Certo che sì, pensi che fino a ieri notte mi agolava ancora. Dottore, sto perdendo i capelli, avete qualcosa per conservarli? Certo, certo, una bustina di plastica le va bene. Senti, ma per caso sai se Luigi è diventato un meccanico? Certo che no, perché? Perché l'ho visto sotto un autobus. La vita ha qualcosa di fantastico in serbo per te. Ah, oh, sarebbe davvero fantastico. Peccato che io non conosco il serbo, il mio Yoshi è così intelligente che quando gli dico hop hop, apre la stalla, esce e la richiude a chiave. Il mio è così intelligente che quando gli dico hip hip risponde: Urra, Goku, dove vivono gli sciacalli? Sugli sciapiedi. Mario, ma come sei cambiato? Eri grasso e adesso sei magro. Eri basso e adesso sei alto. Ma cosa ti è successo? Ma io non sono Mario, io sono la principessa Peach. Ah, hai cambiato pure nome. <ride> ha seguito la mia prescrizione? Per carità, sarei morto se l'avessi fatto. Perché? Perché l'ho fatta volare dalla finestra. <ride> e allora, poiché Luigi era cattivo, il lupo lo mangiò. E se invece Luigi fosse stato buono, che avrebbe fatto il lupo? Lo avrebbe mangiato con più gusto.